Ciao, ciao, ciao amore, com'è andata oggi a scuola? Hai trovato il libro no. d'inglese? No, ma sai che neanche a casa c'è. Vane, ma non è che l'hai portato a scuola tu? No. Non puoi verificare? Non c'è. Va bene, avete fame? Sì. Anch'io, tanta. E stavo pensando, se facessimo merenda al Burger King? No. Non hai voglia? Ok, allora andiamo a casa. Ani, perché sei, no. già, sei già nervosa? Ok, allora a te ti chiudo in camera 24 ore. Adesso tu finisci in camera per 24 ore e non esci più dalla camera, ok? Perché ogni volta che torni da scuola nervosa così è insopportabile. Capito? Vai in camera. Partiamo da adesso, vai in camera. Basta! Prepara tutto quello che ti serve. No, C'hai un minuto Spendi. di tempo. Tu Spendi. e tua sorella, Vanessa... Come on, vieni. Guardate i giubbotti, ragazzi, le scarpe. Si vede che sono entrato in casa. Mi... Allora, dovete ritirare tutto, tutto. Guardate, il grebbiolo per terra. Tutto. Eh, ma scusami, però facciamo tempo a portare tutto su, poi se magari... Il, il è minuto un è già finito. Allora, me... l'unica allora, cosa che vi faccio fare adesso, il senza contare il minuto, minuto è ritirare poi aspetta tu devi fare storia devi studiare storia quindi ti devi portare storia e devi, dovresti riuscire a farti già lo zaino per domani il telefono e caricatore senti non pensare di fare 24 ore col telefono e il caricatore eh? portati qualcosa di più creativo vi preparo la crepe che vi porto in stanza ma avete un minuto per farlo eh? 2 1 fare, in cosa c'entra la crema per le mani? Hai paura di screpolarti le mani in cameretta? Ma che storia è? te lo sto facendo io. Il mangiare te lo faccio io. Eh, ma cose. Ma qualche snack? ma poi c'è la cena la cena ve la preparo io eh? dai dai dai dai vanta, vanta. Step. dai dai dai dai dai dai dai dai dai basta, basta dai dai dai dai dai dai dai preso dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai ma dai dai dai dai dai dai dai dai dai Ok. Se però ora preso possiamo le Sì, le avevi prese. Allora, sì. Io ho preso delle patatine sticks. Sì. con estate alla testa E scusa, io il libro preso, di storia? Io ho preso quello. Ah, ok. Io ho preso questo. Sì? no, una schifezza questi unica. Questo. E poi abbiamo preso tipo un iniziatore, Lei macchina, ha portato tutto il cesto delle, dei, dei dei pennarelli, eh. sì. non sì. si è risparmiata. Potete disegnare anche i muri. Va bene, allora io vi vado a preparare le crepe. Nel frattempo voi portate su queste cose, ok? okay. Si può uscire dalla Santa Santa non avete... da Esatto, io non so come avete fatto. Tu sei andata in bagno? Io sì, lo faccio adesso. Tu? Sì. Tu no? Sì, sì. L'avete sì, fatta? Sì, sì. Ah, bravissime. Ani, aiutala. No, ma che cosa fate? Che sì, schifo. Vai. Dai, ve le porto io, dai. Dammi. Forse anche tu. Poi boh, è caduta, ma tanto cosa serve la crema oh, per le mamme? Ma cosa serve? Spero che Ah guarda, lo spero anch'io tantissimo. Sì! C'è la televisione? Sì. La mamma è andata giù a prepararci le crepe, mentre io vorrei fare qualcosa. Mentre io e Anastasia siamo qui che prepariamo qualcosa. Intanto scrivete nei commenti quali, quali sono le vostre patatine preferite. Le mie sono queste, però anche quelle di là al pomodoro, bonissimi. E voi scrivete il vostro, le vostre patatine preferite. Va bene? Ciao a dopo! Ciao! Sì, abbiamo ordinato tutto questo nel mio spazio, come potete vedere, tutto bello ordinato. Anche qui, e questo è quello di Ani, siete pronti a vederlo? 3, 2, 1, Ani postati, che non si vede, questo intanto non li ha messo in modo ok, questo è mentre hanno stato, ecco, stai preparando guardate, e anche questo, eh, non dimentico. che queste sono per tutti cioè e due. Eppure di... questi cortini. Tutto, tutto, anche questo, tieni? Sì. Pure questo, Tanto sono non tutti. manca nulla. Ah no, è vero. <ride> manca la crema. Eccola, la merenda è pronta. Cosa state facendo? Stavo guardando un video. non è che siete usciti dalla stanza? No. Sei sicura? Sì. Ani, questa è la tua, di qua, dall'altra parte. Ok. Ok, dai. Grazie non l'ho fatta meglio quella è Nutella la tua Nutella che mi era uscita fuori sì, però ma cosa c'è ragazzi scrivetemi nei commenti se quella di Anastasia è migliore di quella di Vanessa ogni giorno la stessa storia la pentola è sempre la stessa sì ma la seconda viene male non è vero Eh sì. ma ah, va non siete mai contenti che c'è? No, ho capito però ogni cosa è, ogni volta c'è sempre un problema allora, fate merenda, poi ma Vanessa, ma tu inizia a studiare. Che 200. Ah, ok, allora le tolgo. Wow. Allora, mi raccomando, studia poi Vane, eh? Io mi assento un attimo e poi ci vediamo tra poco, ok? Torno subito, va bene? Sì. sì. Ah, una sola domanda, per stasera preferite pasta e ragù o il sugo con le polpettine? pasta e ragù. ragù. Non volete le polpettine sì. nel sugo? Io pure. Cosa? Io tutte e due. Eh no, ho uno o l'altro. Ok, una pasta e ragù ma il sugo con le polpette è buono hai anche, ah. hai anche il secondo c'è le polpettine quindi pasta ragù? A few moments later. come va? guardate che io vi tengo sotto controllo Vanessa devi studiare siete passati dalla crepe ma veramente non era buona si vede eh? eh? non era buona non alle patatine. Vanessa devi studiare, ok? Ok, cucciolini, sto preparando la cena. Andiamo a vedere Vanessa e Anastasia cosa stanno combinando. Arrivo, bimbe belle. Allora, che fate? Tutto bene? Qualcuno è uscito dalla stanza? No, il cibo. Il cibo, amore, non è ancora pronto. eh. Anastasia sto preparando la cena, non è che si cuoce in un attimo, poi hai appena fatto una super merenda. Tu stai studiando? Eh? Brava. Eh lo so, eh va Vane, però bisogna studiare. Domani ti interroga, giusto? Hai detto? Forse? Sei sicura che ti interroga? Magari no, eh. Eh, non ha mica detto che ti interroga per forza. Vabbè, tu studia, tanto è già l'età, sono tre giorni che la leggi. Scotto. Non, non mangiate troppe schifezze. Io sono... Okay. Tu cosa stai facendo? Stai disegnando? Noi abbiamo un compito, dobbiamo cercare il libro di inglese? Eh? Che fine ha fatto? Ma tu ti ricordi di averlo portato a casa? Io no. no. Va bene, allora finisci di studiare per favore, che così sembri una cinese. Eh. Eh, lo eh? so che stai studiando i cinesi. Tu fai un bel disegno alla mamma? Mm? Ti stai no. divertendo? Sei uscita dalla stanza? No. Ti ho trovato la porta aperta? No. l'era già aperta prima. L Era già aperta prima? Non me lo ricordavo. Va bene, allora vado a vedere come stanno le polpettine, c'è un profumino giù. Mm. Si sente anche da qui. Eh sì. Io sento no. Tu senti no? Io sento sì. Ok, a dopo. Le sento urlare. Adesso vado a vedere che cosa sta succedendo, soprattutto se Vanessa sta... Sentite? Soprattutto se Vanessa sta studiando. Entro in silenzio. Cosa state facendo? Cosa lei state? Libro. Quale libro? Questo. allora tu stai studiando? Sì. Ok, dimmi la lezione davanti Guarda. a tutti a me, a me non interessa nulla. Te l'ho regalato io. Tu cosa gli hai fatto a lei? Niente perché gliel'hai rotto? Faccio vedere, si, è saltato, è per terra. Vi espello dalla ciaia. Allora, vi state comportando molto male, come al solito, come immaginavo. Se io vi sento ancora urlare, vengo su, chiudo la challenge. Avete perso entrambi. No, e non faremo mai più una challenge. Vane, io dopo ti interrogo. Cosa? Io dopo ti interrogo, vado a farvi la pasta, ok? Sì, pasta e con le polpettine. Sì. Anche un po' di pasta, no? Sì. Eh sì, eh. E poi interrogo Vanessa quando salgo, ok? Davanti a tutti. Io sono. A me non interessa. Yeah. No. Anch'io sonno, ma tanto, non poco. E quando finiamo di mangiare, finiamo la challenge e andiamo a dormire. Vabbè perché? Chi? No. Vediamo se ci sarà un vincitore o se vincerete entrambi. Ma se vi sento ancora litigare... Chiudo qua, eh. Cucciolini, vi sembra normale che litigano anche durante un gioco? Anastasia sta dicendo che si arrende. Ah, ecco, perché l'hai appena detto. Quindi, ditemi se ho ragione io se hanno ragione loro. Non si può nemmeno giocare perché si litiga comunque. Ah, voi litigate con i vostri fratelli o sorelle? Scrivetemelo nei commenti. è pronta la cena, bimbe? Bimbe, eh? Bimbe, guardate, io sono in bilico con questo vassoio pieno di cibo. E se voi state dormendo, io torno giù e me lo mangio. Ah, mi sembrava strano. Dai, sveglia, che se no mi cade tutto. Guardate, che buono pasta col sugo e le polpettine. macedonia Mettete bene i piedini. Attenzione, eh? non fate cadere nulla. Ok, buono. Sì, sì, buonissimo. Dai, ragazze. Io so già che sporcherete il copriletto no, no. e che lo dovrò lavare. Allora, buona. Voglia, puoi metterti una fascia in testa, gentilmente? Mangia Vane, dai, buon appetito! Com'è? è? No, no. Nonna. Che è dentro? La Banana e fragole. È buona, eh, la macedonia. Ti piace? Non l'ho mai assaggiata. Eh, dopo l'assaggio, appunto, lo mangi frutta? Dopo l'assaggi no, perché sì, è buono. Sì, un pochino. È allora, bimbe, io vado a mangiare e ci vediamo dopo quando ci prepariamo per andare a dormire, va bene? Mm? Hour later. Allora, bimbe. Cioè, ragazzi, ma cosa avete mangiato? Vabbè, Vanessa un po' di più, Anastasia. Ani, perché non hai mangiato la Macedonia? Tirati fuori da quel letto. Tirati fuori da quel letto. No, dai, bimbe, non dormite. Eh, dai, vi dovete mettere il pigiamino. Lavarvi quando finisce la challenge no. dove sei? dove sei? ah perché uno che dorme ride giusto vero? Eh. Ani perché non hai mangiato la macedonia? eh? a te è piaciuta Vane? ma la banana no come la banana no? come la Che, vuoi che, vuoi che vuoi non sì. no? come il sollettico? si ascoltatemi un attimo ragazzi allora ascoltatemi si sì. Adesso, noi salutiamo i nostri amici. Siete state brave? Eh? Siete state brave, ma è stato facile perché avevate il letto. Era comodo. Chi è che non resiste? A ah, un letto comodo dopo 8 ore di scuola. Dai, dai, dai. salutiamo i nostri amici. Ragazzi, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel like a questo video. Ciao! E mi raccomando, scrivete nei commenti qual è la vostra challenge che volete vedere. Ecco, guarda. <ride> Guarda, solo con lo no, metto giù, non chiudo il calcio. Sono contenta perché non stai ferma un secondo. Ti sei fatta male no, no, no. buonanotte. Ciao.